Salve a tutti ragazzi, sono S2004, oggi siamo in un nuovo video e in questo video parleremo della 1.16.2 come vedete e perché dalla 1.16.1 hanno fatto le novità hanno aggiunto le novità perché la 16.1 era soltanto uno snapshot dove fixavano dei bug e qui invece Probabilmente hanno anche fixato dei bug ma hanno principalmente aggiunto questa roba qua che adesso vedremo. Allora adesso i bastion remnant hanno dei nuovi loot. È... Questi sono i loot per il bastione di tipo 1. Come vedete c'è un sacco di roba in oro. Questi drop qua la corda non chiedetemi perché. Forse sono gli strider che la droppano. Il cuoio la droppano i... Gli... Yoggling quindi è normale che lo danno Poi la Crying Obsidian è quella che danno Già di solito, la Balestra perché ce l'hanno Comunque droppano queste cose qua Poi questo è il bassino di tipo 2 Che ti dà già della roba in diamante Quindi è molto utile eh, Sempre roba in oro Magma Cream Una spada in ferro I detriti, comunque la nederite Che è molto utile pickstep Quindi nella vanilla quando aggiorneremo poi alla 1.16.2 Che io aspetterò ancora ad aggiornare per i plugin Perché abbiamo ancora abbiamo dei plugin sul server Delle ossa e robe varie Poi nel di tipo 3 droppano queste cose qui Cioè droppano Nelle casse possiamo trovare questi loot qui Non so perché dico droppano Sempre della nederite, degli oggetti in diamante, oro e tecnicamente i loot dovrebbero essere in crescita. Cioè, qua il bastone tipo 1 da della roba brutta, qua della roba già un po' meglio, qua ancora, ancora migli, meglio. E qui è il massimo. Infatti, in questo, nel dungeon di tipo 4 possiamo trovare la mela d'oro incantata, che è la mela d'oro più forte, la nederite. Tanta roba in diamante invece che oro e, mm, e blocchi vari di ferro quindi praticamente adesso si può stare nel, land, nel nether possiamo iniziare il gioco nel nether e non ce ne rendiamo neanche conto della differenza praticamente perché possiamo trovare tutto quindi vabbè non è che non ce ne rendiamo conto però vabbè da per fare per dire qualcosa comunque ora hanno messo questa nuova ricetta per l'alambicco che è questa, adesso vi faccio vedere bisogna mettere 3 di pietra nera qui e la verga questo è perché adesso tendono a, a far sì che la pietra nera cambi, cioè sia l'alternativa della, della pietra infatti non so se ve l'avevo detto, ma con la pietra nera si possono fare anche attrezzi in pietra. Poi i funghi crescono sul... possono essere piantati sul micelio, ma non, non crescono sopra. Infatti, se io provo a cliccare con la farina d'ossa, non crescono, però possono essere piantati sul micelio. Loro possono crescere solo sulla loro terra quindi questo sulla terra cremisi e questo sulla terra distorta mi sembra. non ne sono sicurissimo che si chiami così comunque ora la catena può essere eh, piazzata in tutte le direzioni degli assi questo è l'asse Y immagino questo è l'asse Bo, dovrei vedere ma adesso non riesco a vedere perché come vi ho già detto io vedo le coordinate così comunque questi qua sono gli assi X e Y X e Z voglio dire Poi hanno aggiunto lo strider jockey ovvero adesso qui gli strider eh, ce ne sono pochi comunque ogni tanto spawnano uno strider che può avere un Piglin sopra o uno zombie cioè non Piglin ma il, lo zombie Pikmin o lo zombie Piglin a secondo di come vogliamo chiamarlo Tanto sono spawnati vicino a ai puzzle Delta non me ne ero reso conto prima quando ho fatto il 7 e... poi hanno aggiunto il Bruto che ne ho già parlato negli Snapshot no, io in ogni caso ve lo faccio ancora vedere bene il Bruto spawna nei Bastioni come vedete, qua e ne è spawnato uno e hanno più vita dei piclin e sono qui per proteggere i bastioni se io eh, ad, es ad esempio gli, gli troppo un blocco d'oro lui non gli interessa se ho un'armatura d'oro e vado in survival lui mi attacca e mi ammazza perché fa un botto di danno vabbè ne approfitto mentre sono qui per andare in creati eh, non l'ho ucciso però perché mi ha abbastanza shottato perché non me l'aspettavo che facesse così danno, probabilmente perché sono in hard però se metto una difficoltà più semplice probabilmente dovrebbe fare un po' meno danno. Comunque allora non indossano un'armatura e perché non ne hanno bisogno e hanno più vita. Comunque dovrei. con 4 colpi di spada di Neiderite dovresti shottarlo, dovremmo shottarlo. Ora le lanterne possono essere pesate sott'acqua insieme anche alla catena. Come vedete possono essere pesate sott'acqua e l'acqua rimane comunque dentro. E Ora hanno cambiato il metodo di spawn per i letti e per l'ancora di respawn, poi quello lo vediamo dopo perché purtroppo sono morto e non me l'aspettavo. Perché non pensavo che mi sciottasse Adesso non mi ricordo Ma mi sembra che il brutto Senza armatura ti dovrebbe sciottare Comunque se ora mettessimo notte Possiamo vedere che nel letto Io se dormo Nasco quando mi alzo rina ehm, Non rinasco Mi piazza dove non ci sono dei blocchi pericolosi come la lava O la, il magma block. Se io dormissi da questa parte, lui però mi fa lo stesso spawnare da questa parte perché il letto preferisce farmi spawnare dove non ci sono blocchi pericolosi. Se io mettessi qui ad esempio, mi fa spawnare da questa parte. Se però io avessi questi blocchi qui, quando poi rinasco, mi fa spawnare. Seguendo questo ordine qui, diciamo antiorario orario o orario, a seconda di dove sono, mi fa eh, spawnare eh, nel posto più vicino. Se io invece spa e mi metto da questa parte, mi fa spawnare qui. Aspetta, dovrei mettere il blocco. Vabbè, comunque mi fa spawnare qui perché. Eh, non, non mi fa mai spawnare da, dalla parte del cuscino perché non ha molto senso ma da queste parti qui comunque dovrebbe essere migliorato speriamo poi rimettiamo a giorno e ora i villager fanno delle particelle verdi quando interagiscono con qualcosa ad esempio se io piazza, eh, mettessi un villager qua, gli do un banco da forgiatura lui eh, fa delle particelle verdi perché ha preso il lavoro prende le particelle verdi anche quando trova il letto non so perché ora va a dormire che non è notte tecnicamente visto non è notte comunque boh questo villager è un po' strano e in più se io vado in un villaggio lui fa delle particelle verdi anche per dire che è entrato nel villaggio. Adesso faccio vedere che quel il banco da forgiatura dovrebbe prendere il lavoro. Adesso è un po' distrutto questo villaggio, non so da cosa. Vabbè, comunque, vi assicuro che così, se trova un lavoro che non è occupato da un'altra persona, e in base alla tavola che gli hai messo, lui fa delle particelle verdi comunque. Ora non avevo messo il command block per tornare indietro vi faccio vedere le cose che rimangono ovvero l'ancora del respawn che è cambiata anche questa ma è poco importante lui eh, ci farà spawnare sempre in questi punti qui vi faccio vedere e se sono coperti ci farà spawnare qua però di solito se non ci sono punti coperti ci farà sempre spawnare in questi punti qua perché secondo l'ancora ha più senso se sono tutti coperti non so cosa faccia però penso che ci faccia spawnare sopra oppure ci dice che è ostruita ora come ultima cosa non ho messo il nome al zotlin ed è, è spawnato comunque prendiamo uno zotlin e un guinzaglio vi faccio vedere che ora possono essere attaccati a una staccionata e probabilmente, nel caso ne volessimo avere uno domestico, ma io non ne sento il bisogno. Comunque, ultima navità adesso il totem, adesso vado un attimo in sopravvivenza. Se io ce l'ho e prendessi danno, facciamoci uccidere lo zombie a questo punto, dobbiamo andare nella lava. Quando. Un po veloce, quando ci ammazza. cioè, quando ci ammazza lui o qualsiasi cosa. Eh, ci dà anche resistenza al fuoco. Ora, nel caso cadessimo nella lava. Quindi, ora torniamo in creative. Detto questo, ho finito. Spero che il video vi sia piaciuto. E ciao.